No, no mi stai picchiando forse cosa staresti esatto. facendo se... allora sono stra-eccitato mamma mia sei eccitato per cosa? forse perché dobbiamo fare gli scherzi a Gabri eh? eh? proprio per quello mamma mia ah però attenzione fermo fermo fermo perché se ci vieni qua cosa? vieni qua se ci vede volare eh... ah giusto Poi giusto do... eh... no basta ma sei impazzito completamente tu sei fuori di testa allora adesso cerchiamo di andare da questa parte anzi io mi tipperei da non Gabri non so dove sei non eh, so... eh non so sei. Esatto. tippiamoci da Gabri perché se no, no non capiamo niente allora io io ho detto a Gabri ragazzi che dobbiamo iniziare Un nuovo mondo vanilla lui era tutto contento In realtà è tutto uno scherzo cioè Non è vero che dobbiamo iniziare un nuovo mondo vanilla eh, No povero dai che caperia eh, Che, che caperia hai detto sì perché la tua connessione è Fatalmente no, no. Sì, no. Ehm, la, la connessione purtroppo Fa crack croc croc Proprio così fa la connessione di nonno Adesso però gli dobbiamo fare gli scherzetti e ho anche guarda un po' qua Oh, no, no, ho sbagliato Ho anche, ho detto, oh. guarda, un po' quattro roll E adesso posso farlo tipo L'ho eh? intrappolato uh, uh, uh, uh, uh. Che cosa oh, succederà mai? Eh, sì eh, <ride> Ma è deficiente, forse è deficiente no, Non so, cioè mi sembra Si, che si è accorto dopo un po' Ma lui <ride> tranquillo Lui continua a scavare le, sì, la sì, legna sì, sì, Tanto non è che gli, gli è spawnato 20.000 cose sotto No, no, no tranquillamente No, lui... tranquillo Vabbè, eh, contento lui, insomma, ragazzi Possiamo anche... cosa sta facendo con i lupi, voleva... Bacciava vo... i lupi Sì, probabilmente, sì, gli piacciono i lupi Li vuole leccare tutti quanti, eh È un fetiche, sì. Ma stai scherzando? Cioè, non puoi dire ste robe nei, nei miei video, sai? No, non beh, non è, sicuramente... non è nulla, non è nulla, dai Non, non puoi comunque, ti devo, denun devo denunciare oh, come? No, come? Ah, sta andando in miniera, Ma esatto Eh, perché... Oh, ho trovato una, una... mineshaft Una cave, esatto, una mineshaft cave Una mineshaftona Perché praticamente, eh, adesso deve... Deve fare la vaniglia, lui lo, la sta facendo e tutto quanto affogato perché dice: Oh, che bello, devo fare la vaniglia. Però io direi di fare anche. Ah, direi di disguisarci perché abbiamo anche il disguise. Tipo, mi posso disguisare in un cat. Uh, hai ragione. Lo faccio, lo faccio subito. Eh, però devo fare. Io cosa lo faccio? Uh, devo prendere una cosa di. Mil... Eh, non lo so. Tu fallo, tipo, in un mini cat. Ok, che, che sarebbe il. Cosa? Sei il mio figlio, dopo. No. Ok. <ride> Non, vabbè, lo faccio Rag... di No, vabbè. Slash di che. No, non va. No, attento! Che devo. Pl player, cosa devo fare? Che. Non lo so. Io non riesco a disguisarmi. Ok, mi sono sparato no. di nuovo. Ok, ok, no. Ferma un attimo. Prima oh, dobbiamo capire come disguisare. A... Allora, questo disguise, però, perché deve sempre ro essere rotto? <ride> Mamma mia. Oh, allora, slash ma, allora, ma infatti, allora, di. Allora, se io faccio di nonno volante, io poi dopo sono nonno volante. Vediamo se, se funziona così. Eh, no. Come no, è vero, no, è proprio rotto Balla, Scusa, allora Forse no, dobbiamo, dobbiamo cercare di capire ragazzi Perché è importante questa cosa Sennò no poi dopo non riusciamo a fare gli scherzi come si deve E eh, allora, slash di um, Allora, di, di sguise E poi dopo uh, in, Magari in un C'erano uh, dei brutti messaggi chicken. in chat che, vabbè. Che, che messaggi ci sono in chat? I no. messaggi in rosso molto Dai, brutti. che cattiveria Oddio. Ma se capri intrappolato Dai, no, poverino è colpa tua Ma no Non ho fatto nulla Dai Stai virando troppo no. Tu comunque Come? Sì stai virando no. troppo Comunque sì esatto Adesso però faccio il troll Ok? Uso troll va boss bene. Perché Almeno quello va invece A differenza di Pimpati da me ma stai zitto! Non lo no? puoi vedere! Troll! Oh, troll! Ma sono son qua praticamente! Troll, adesso faccio Troll Gabri praticamente da questa parte! E poi dopo cose che posso fare? Che di per! Oddio! Oddio! <ride> ah, no. ah che stupidino! Prendiamo anche le torce nonno perché... No, ok! Ma lui fa finta perfetto. di nulla! Eh. Cosa vuol dire oh. fa finta di nulla? No, non è vero! Ah! Come no. se nulla sta nulla! È, è vero! È ver ma infatti secondo me non, non è normale! Cioè... Oh, oh porca miseria sta vedendo la torcia boom. ma non, non dovrebbe capire Anzi metto così perché in teoria così Non dovrebbe, esatto non si vede la torcia così Molto bene, poi oddio, Faccio troll sì, sì, No l'ho ucciso Peccato. Ma è morto? Pecca sì, ma è sì, canzo, sì. sei. Esatto, comunque tu mi stai mettendo molta ansia stai, stai dicendo mini frasi E devi fare delle frasi più lunghe e più complesse Ok? Ok, supido, va bene, bene. Stupido sciocchino E poi stai più calmo, mannaggia Perché sennò <ride> cosa mi metti ansia? Sciocchino imbecillino <ride> Perché purtroppo qua siamo family friendly Quindi non posso dirti <ride> le peggio cose Ma fidati che te le, te le direi E come te le direi? <ride> oh. No. Eh, sì, sì, sì, sì, sì Va bene Allora, adesso cerchiamo di capire Come fare qua con la situazione di Gabri Perché se no sta fermo però Io non posso fargli il troll come... Anzi, posso volare, guardate Adesso posso Perché probabilmente lui si dovrebbe prendere Anche tipo il legno Dato che ormai non ha più niente Quindi, dove eh, sì. si ferma? eh Cosa ho fatto, da. mamma mia? Ma picchia le... No, picchia le pecore a mano, dai, poverine Fammi oh, soffrire. Esatto, cioè, però gli ho fatto danno, gli ho fatto danno con... Vedi, si è spaventato? S siamo oddio, riusciti a spaventarlo no, no, no. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. sì. sì tu stai facendo versi inutili comunque. Cioè, ti devo denunciare. Cioè, non lo so no, che problemi no. hai. Non mi denunciare, per favore. Devo chiamare la polizia. Guarda che la chiamo, no, eh. No, no, lo so, lo so. Non ci ha fatto, no. E poi cosa gli dico alla polizia? Cioè, gli dico che eh, ti stai comportando male nel video dei Dunis. È un reato. Cioè, no, hai ragione. Chiedo scusa. Ma io voglio no. veramente... Mente. Non, non so come, come funzionano queste cose. Vabbè, infatti no. si vede perché. Vabbè, insomma. Adesso faccio uh, spunk. Non so cosa io ho fatto Oddio. in realtà. E se spawnassi un fulmine? Eh, beh, eh, potresti anche farlo. Prova a farlo, prova a farlo. Prova eh, a farlo. In... Non su di lui. No, no, no, no, non su di lui. Lo faccio Ecco, lui, okay. così si spaventa Ma come hai com fatto a spunare il fulmine? Cioè sei magico? Eh, sì, sì, sono magico Io ho i poteri Hai i poteri? E com'è? Eh, sì, esatto. sì, sì Ma io sto notando un attimo dai livelli audio Che qua sta succedendo una cosa un po' strana Tu prima urli, poi devo parlare basso Perché questa cosa? Dai, no, no, non è vero Io sto parlando più o meno allo stesso livello e, e cerca di, di, di essere attenta a, questa, attenta a questa cosa Perché è importante, no? Va bene, va bene okay, Ci farò bene. nota Esatto, ci farai nota, sì eh, Comunque hai già perso tutto Perché hai detto ci farò nota a, a livello bassissimo eh, eh, No buona da. questa cosa No buona, Fid <ride> Ci farò nota Mentre lo dicevi proprio te sei già scordato <ride> Bene Dai, non è poi. Oh, adesso però facciamo uno scherzo più Molto più Arr. Spese Metti lo shrunk? No, no, no. No, quello magari dopo. Aspetta un attimo. <ride> eh, perché? Perché? Forse, forse. ha tipo completamente rotto l'inventario. Può essere? Cioè, secondo perché? me sì. È, perché si stava Beh... guardando in modo strano, tipo il bastone. Si stava guardando il bastone. <ride> ha eh. il bastone in mano. Oh. è pericoloso, eh. <ride> Ah, per favore, eh. Dai, non, uh, non, non. cerchiamo di non sessualizzare questa cosa. E no, no. Oh, scusa. No, no, Non era mia intenzione, oh. Ma, insomma, la tua intenzione è un po una cosa un po' strana. Cioè, nel senso, è ovviamente è sempre tua intenzione. Scusa un attimo, Scusi. ma dov'è lo shrunk che sì. volevo metterlo? Eh, latitude, oddio. Schlank, uh, non so no, come so Drop. Eh, guarda, guardate, quello è bellissimo. Vale la pena aspettare, ragazzi. Perché è una cosa bellissima. Se io, eh, tipo, dimmi se lo trovi. Tipo, dimmi proprio oh, Dì, è morto! il blocco che okay. <bridges> è. Cosa vuol dire è morto? Non deve essere morto sì, sì. Ma Ehi, è morta a casa No, gli ho dato tante patate Aspetta Ma Adesso sta volando, sta volando Stai, volando. Ur stai urlando come una scroffa Per non oh. dire qualcos'altro Guarda <ride> come una Allora tu sei è un, un, un hacker con... <ride> Guardalo Come fa a volare? Ma è andato in creativa? No, no, no, non è andato in creativa Gli ho dato io levitazione Ah, ok, gli hai dato levitazione No, perché se, pe... se Gabri usava la creativa quando era in vanilla Era la sua se... fine, cioè Non so oh, se è sei. chiaro Stai parlando basso di nuovo, <ride> ma sei deficiente ma non cioè... è vero Non è vero Non è vero oh, Non smetti di dirmi Che aiuto. non è vero Quando io ti dico che è Quando dico una cosa È vero Hai non, ragione, è non è è vero, vero. Cioè Non è che sono deficiente Cos'è Ti dico le cose No no e Io no. intanto sto ancora Ah Eccolo qua Lo sono... Nonno guarda che Adesso ti piglio Oddio non, non andalo a vedere però No no devo... Dai dov'è TP Porca miseria Mi sa che lo scotteggia no, no No non guardare Eh no Che schifo L'ho dovuto fare Per forza Dovo, Dovevo mostrarlo Ai <ride> eh, ragazzi qua Per, per non forza Non dovevi per forza era importante da vedere una cosa di questo tipo. Oh, potevi... eh... No, no, no, fidati, è molto importante come cosa. Io qua sto cercando... <ride> Intanto comunque è, è scomparso per fortuna, meno male. No, perché è una sì, cosa sì. leggermente brutta quella che, che, che stava succedendo. Vediamo un attimo se riusciamo a trovare anche magari qualche altro troll da fare. Sì. Tipo il disguise sarebbe anche divertente. Nel prossimo video... Eh, di troll non ci sarà... riesco a farlo. Ci sarà anche il disguise, ragazzi, nel prossimo video di troll. Dateci un attimo di tempismo. Perché evidentemente il tempismo è la cosa che non ci aggrada affatto. Posa. Non so perché sto dicendo queste cose ma non fate finta di niente Ah oh, guardate qua c'è il Gabri signorino Gabri, Gabri signorino sì certo Ma se io tipo gli tirassi le, le poison tipo le, le cose di, di... Eh esatto di veleno Ah ah adesso ti prendo <ride> e ti velenizzo tutto Dov Dove è finito? Perché se avevi del latte in mano? Ma perché ovviamente serve per togliere le pozioni eh, sì. cattive Ma no ma la smetti di essere un pervertito cioè, Io veramente Ma cosa? No, io intendevo che potevi usare i comandi effect, effect clear, no? Effect clear, di sto cavolo, certo, come, no. come se non ti conoscessi abbastanza, che non intendevi cose. Dai, Ma vabbè. vai a quel paesucciolo! Pozzone di M! Allora. Ma scusa. <ride> Cos'è che hai detto ti devo vendere? No, Ma mi devo, devo offendere. <ride> Devo no vendere, ma cosa mercato nero. cioè Non si dicono queste cose, ma dai. Sì, ma... Oh, sei visibile, attento. Ti vede, ti vedo, oh. ti Porta, vede. Porca puzzolona schifosa. No, mi sto dando veleno. Oh, no, te lo do, ti aiuto io. Guarda, ti lancio le cose. Ok, bene, grazie, grazie. È, è proprio una cosa da non fare. Oh, comunque, guarda. Ma... Oh, oh lo... Dio! Ma lo lancio, che figata so sta... è! Ma adesso si sta raccendendo, ma cosa sta succedendo? Guarda, puzzardona! Ma, ma lo voglio io. Dai cos'è che era? Cos'è che vuoi tu scusa? Volevo io quel coso lì che faceva cosa Ah ok il coso si sì, che faceva poi soprattutto il coso che faceva cosa è magico Ma cosa? Ma... <ride> Ops ma sei stato tu che l'hai ammazzato. Non era mia intenzione, non era mia intenzione. Io volevo prendere la tua roba. Cioè no, che mi... hai fatto bene. Se lo merita, perché se no, si non deve... è vero. Non, non, si no. deve, non si deve permettere di levitare quando non, non, non gli è richiesto. Insomma, cioè, non, no. <ride> no, quindi direi che hai fatto no. bene. E con questo coso si conclude il nostro video degli scherzi bellissimi. Quindi Forse. noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. No. Ciao. <ride> Ciao.